Benvenuti a tutti in questo nuovissimo video, io sono Bruno Magno e oggi voglio farvi vedere questa bellissima animazione che ho fatto su un quartiere di Roma, Pontigliano, un quartiere in periferia, così, così vediamo pure come vivono le persone in periferia, ecco questo qua è il quartiere, quartiere di Pontigliano, quartiere in periferia di Roma e è un bel quartiere, questo qua è il centro commerciale Roma Est, con più di 215 negozi e è gigantesco, e poi questa qua. Ma ah, questo qua è il parco. Guardate che bello. Questa è una biblioteca che ha inquadrato sì. prima. E questa è l'Italia, la nostra splendida penisola. Ragazzi. Mi raccomando, iscrivetevi al mio canale YouTube su E ci vediamo in un prossimo video. Ciao ciao!